Gli slime su Minecraft possono essere di diverso genere, lo sapevate? La leggenda degli slime narra che quando la mezzanotte scocca e il tempo non passa più su Minecraft, allora, proprio qui, ci saranno gli avvenimenti più oscuri. Sono alla caccia di questi slime maledetti. Camminando e girandomi intorno sentivo un'atmosfera troppo vuota. Prima si era sentito quel rumore e vi faccio notare una cosa, è notte giusto? E allora, perché non spuna nemmeno uno scheletro, nemmeno un creeper? Niente, zero È tutto vuoto, tutto buio, tutto calmo Fin troppo calmo Ho preso la mia barchetta Allora, questa tecnicamente dovrebbe essere la casa della strega Ok, c'è il gatto, ma purtroppo non c'è la strega Cioè, purtroppo, per fortuna sono uscito di casa e praticamente c'era uno di questi slime che era lava L'ho visto a malapena E praticamente poi è andato nell'acqua ed è diventato tipo ossidiana Tecnicamente questi sono gli slime mutaforma. E io voglio capire un attimo che cosa fa questo slime E allora, um, dobbiamo farci colpire per, giusto per l'esperimento scientifico Perché... Eh no, fa brutto male, molto male mo Perché, eh, ok, questo non è normale per, Purtroppo, purtroppo questo non è normale È veramente brutto Poi questo slime non muore Eppure gli sto facendo un sacco di danno, raga Guardate, cioè questa ascia fa 9 di danno Anche se è di pietra Ricordatevi che è più forte nella sua forma completa Della, della spada in nederite, per farvi capire Quindi, cavolo Vedete gli sto facendo anche il danno critico Ma niente Ok non mettetevi mai contro uno di questi se lo incontrate Mai Tecnicamente dovrebbe essere un mondo normale di Minecraft questo Siccome questo è Minecraft vanilla E vedo che comunque la luna è sempre lì al centro Io non vorrei dire Però secondo me questo Minecraft non è propriamente vanilla Nel senso che uh, è tipo mezzo maledetto Cioè non è il Minecraft normale questo Perché sappiamo bene che Minecraft normale il tempo passa Ora vediamo un attimo se è solamente una mia percezione per via dello spavento magari che cavolo ne so Oppure magari è veramente Che non, non passa il tempo Perché tecnicamente dovrebbe passare Ora se io dormo dovrebbe succedere qualcosa Giusto E eh, no Non succede niente Ma che caspita Ok avevo sentito un rumore Praticamente questo slime io credo che Possa farti degli agguati, eccolo, um, visualizzandosi, cioè tipo diventa invisibile, scusatemi però io sono veramente agitato e ho paura di ciò che potrebbe succedere ma io infatti me ne sto per scappare, non, non mi interessa e il letto ovviamente non lo prendiamo perché tanto è inutile se qua non diventa giorno.